Grazie Presidente, solo intervengo appunto per ribadire insomma, la, una svolta che, eh, appunto, che porterà questo regolamento. Sicuramente, sicuramente eh, appunto, è un punto iniziale di, di partenza, sicuramente tutto è migliorabile e perfettibile, questo è fuori ombra di dubbio, ma per la prima volta l'amministrazione capitolina si muove in tal senso e per la tutela degli, animali, eh, tutela degli animali ma al contempo anche eh, in certo qual modo anche per tutelare un'attività un economica della, della, nostra, appunto, della, della nostra capitale e, mh, trovando se, se così si può dire appunto un, un, un, un compromesso un, un equilibrio tra le due esigenze e quindi una contemperazione fra i due interessi e, e diciamo, portando a compimento quello che era poi stato eh, uno dei punti programmatici della, della, di questa amministrazione eh, nel 2016, sicuramente, eh, sicuramente come ho già detto appunto, il regolamento è perfettibile e questo appunto, eh, va eh, anche a... Um, come dire, a, a, a è individuabile e comprensibile dagli emendamenti presentati in parte nostra, in parte dalle opposizioni. Dall questo vuol dire che comunque il dibattito è attivo e un dibattito soprattutto su queste, su queste tematiche è, importanti, è importante a fine di cercare il massimo, eh, il, massimo il migliore stato possibile che appunto avviene anche tramite il confronto con le opposizioni che insomma eh, mh, anche se ho sentito differentemente dai miei colleghi insomma io però nonostante poi non sia commissario eh, di ambiente insomma eh, eh, diciamo eh, c'è stato è un, anzi è un dibattito che va avanti da, eh, da tanti anni poi in fin di conti non solo in questa sede ma è dal 2018 appunto che si parla di questo regolamento per cui eh, bene che oggi ci si trovi qui a, eh, per, per arrivare appunto a questo obiettivo che come, riba, come insomma, ribadisco era presente nelle nostre programmatiche, tutto questo appunto per la salute, eh, la salute del, degli animali che eh, molto spesso si trovano, come notorio, eh, come notorio si trovano ad operare in condizioni molto estreme, molto estreme. Abbiamo provveduto nel tempo a, mh, a gestire questa situazione purtroppo con... con mh, mh, diciamo in maniera emergenziale con ordinanze e vi dicendo eh, tuttavia oggi eh, ci troviamo qui appunto al fine, che, al fine appunto di far determinare l'assemblea capitolina per, per advenire finalmente a un regolamento che eh, vuoi tempi, vuoi anche la sensibilità verso le mali richiedeva da tanto tempo, per cui ringrazio i proponenti, ringrazio anche le opposizioni che insomma, sono, sono sempre state sul pezzo, se, poco, se, se così si può dire, e, e pertanto procediamo, procediamo alla votazione, grazie mille.